Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabianbrosi.it. quest'oggi vedremo come importare un file Photoshop dentro ad After Effects per animarlo ne parliamo rapidamente in soli 3 minuti quindi iniziamo subito Vediamo come importare un file creato in Adobe Photoshop dentro After Effects. Per capirci, questo è il file che io voglio importare. Come potete vedere c'è un livello gruppo che raggruppa tutti i vari livelli sottostanti e vari livelli che compongono il mio logo. Come si importa un logo del genere in After Effects per poterlo magari poi animare? Beh, intanto creiamo una nuova composizione e importiamo il file di progetto un file come potete vedere psd il classico progetto photoshop quando si importa un file photoshop appare una finestra e ci vengono fatte alcune domande per esempio ci viene chiesto che tipo di eh, importazione voglio effettuare voglio importare l'oggetto photoshop come un metraggio vale a dire come un singolo video per intenderci un singolo oggetto che chiaramente poi mi sarà difficile poter, poter lavorare eh, scomponendolo in vari elementi oppure mi viene chiesto se voglio importare il mio oggetto photoshop come una nuova composizione ed è questa l'opzione che a noi interessa ci viene poi chiesto come vogliamo trattare gli eventuali stili di livello applicati al file photoshop nel mio caso lascio così com'è e clicchiamo su ok come potete vedere viene creata una nuova composizione al suo interno il gruppo che ho creato quindi che raccoglie tutti i livelli e dentro tutti i livelli che avevo anche in adobe photoshop la cosa interessante è che se ho del testo come nel mio caso la f e la A, posso modificarli in after Effects. come semplice seleziono il, il livello che ospita il testo che voglio modificare click con il tasto destro del mouse cerco la voce crea e clicco sulla voce converti in testo modificabile da questo momento in poi questo livello viene trasformato in un comune livello testo di adobe after Effects. e posso scrivere sostanzialmente quello che voglio per esempio a b chiaramente sono livelli animabili come vogliamo in adobe after Effects. Finisce qui anche oggi questo mini tutorial firmato Fabianbrosi.it. se avete richieste di tutorial specifici riguardanti After Effects, Premiere Pro, eh, Audition e Photoshop, inviate una mail all'indirizzo tutorial Fabianbrosi.it. Grazie, al prossimo video, ciao!